quando noi agiamo che sia per il bene che sia per il male che sia per un interesse personale per aiutare qualcuno quando compiamo un'azione e nelle nostre giornate immancabilmente compiamo delle azioni fosse anche solo andare a fare la pipì muoviamo dell'energia ma quello che accade con questa energia che noi muoviamo noi ci mettiamo un intento ma che cosa poi davvero accade a volte coincide con il nostro intento, a volte ci va vicino, a volte si muovono di riflesso, di rifa e di raffa delle situazioni che eh, a pensarle prima non l'avremmo ne mai neanche potuto immaginare. A volte nascono dei problemi che uno non capisce come siano potuti succedere, altre volte si aprono delle possibilità bellissime, degli incontri, delle combinazioni magnifiche che uno dice: All'inizio me l'avessero raccontato, non ci avrei mai potuto credere che sarei arrivato a questo punto. E allora? Cosa si fa se non si ha il controllo su niente, se non eh, sull'intento che noi ci mettiamo inizialmente? Non ci si muove più, si fa il minimo indispensabile, ci si tiene tutto dentro perché oddio, se non posso controllare forse sbaglio. Eh, il problema è un altro, che anche a tenersela tutta dentro l'energia non va bene. Perché noi abbiamo un continuo bisogno, eh, intanto come esseri umani, per essere felici e per poter avere una vita appagante e non completamente solitaria. Ma anche al di là del nostro carattere abbiamo un continuo bisogno energetico di scambiare donando ad altri e ricevendo da altri. I nostri chakra si aprono e si chiudono in continuazione, quindi non è pensabile bloccarli sul sempre aperto o sul sempre chiuso, perché di lì a poco ci si ammala, si altera un equilibrio fondamentale per la vita, si riaprono e si richiudono da sé dopo un po', oppure se non ci riescono ci ammaliamo e dobbiamo attivarci per farlo noi. Quindi non è una possibilità non fare mai niente, non mettersi mai in gioco, tenersi sempre tutto dentro, prima o poi Abbiamo bisogno di portare fuori la nostra energia, di fare dei movimenti. E allora che cosa ci salva dalla possibilità di combinare magnificenze o disastri di cui non avevamo assolutamente l'intenzione? Non ci salva nulla. Il nostro salvacondotto è la struttura. La struttura è l'unico appiglio in questo mondo di eh, incontrollabilità, di imprevedibilità, delle mille strade, mille e una strade che l'energia prende instradandosi nella vita delle infinite forme che poi assume e con cui ci ritorna, l'unico eh, appiglio è la struttura. La struttura interna nostra, come ci conosciamo, le conoscenze che abbiamo maturato negli anni, i principi a cui eh, ci appoggiamo, non perché ce li abbiano insegnati come un dogma, ma perché li sentiamo e sono profondamente nostri. Le convinzioni, le esperienze che abbiamo fatto, insomma tutto il nostro bagaglio di crescita e di consapevolezza che abbiamo maturato, ma anche una struttura prettamente materiale, fisica. Se io so che fare la ginnastica tutti i giorni mi fa bene, ora facciamo un esempio a caso, no? Fare la ginnastica tutti i giorni mi fa bene, parte della mia struttura che mi mantiene salda, che mi tiene in un alveolo non tanto sicuro, ma centrato, consapevole nelle mie giornate, nelle mie settimane, e estendendosi in generale nella vita non posso far finta di non saperlo e lasciare da parte è una cosa che mi aiuta e quindi la faccio non basta solo pensarla la faccio se una cosa che mi aiuta è eh, non mangiare carboidrati la sera questo è parte della mia struttura magari qualche volta trasgredisco Così come io al sabato e la domenica non sempre riesco a fare la ginnastica, però di base è questo. Se so che non devo bere più di un caffè al giorno o non devo bere il caffè dopo le 4 del pomeriggio, se no non riesco a dormire, passo una notte infernale. Questo è parte della mia struttura. Cioè la struttura è fatta sia di tutto il carico energetico che noi abbiamo dentro, sia di tutto il buon senso che abbiamo maturato e stratificato nella conoscenza di noi. La struttura parte principalmente da noi ed è l'ossatura di tutte le nostre giornate, altrimenti si vive un po' a caso. Mi arriva una telefonata, sono tutta focalizzata su una cosa, mi chiama il collega, sono tutta focalizzata sull'altra, la mamma ha bisogno della spesa, sono tutta nel fare la spesa. Arrivo a sera che ho disperso in mille rivoli eh, le mie risorse e ho bisogno di riportare eh, a me tutto quello che ho sparpagliato intorno, no? è come aver eh, messo in un gran disordine tutta la stanza e poi ci vuole del tempo per riportarla ad essere ordinata, pulita e armonica. Se mi muovo tenendo conto della mia struttura, non solo pensando qual è la cosa migliore o quello che mi occorre, ma ricordandomi di avere anche proprio fisicamente un campo energetico legato all'energia della struttura questa mi dà supporto mi dà protezione nelle mie giornate quelle brutte e quelle belle mi permette di tenermi a galla anche nelle difficoltà nelle malattie negli imprevisti o nelle gioie talmente grandi che rischiano eh, di farmi perdere il contatto con me di non farmi capire più nulla la struttura è come una sorta di esoscheletro, no? come quello che hanno gli insetti, una sorta di protezione naturale che noi abbiamo. Ci sono tanti modi per richiamarla. Ad esempio la ritualità. Se tutte le mattine alle nove faccio la ginnastica, se tutte le sere prima di andare a dormire contemplo i miei cristalli e gli do la buonanotte, se tutte le volte che entro in casa accendo un incenso per profumarla e per darmi il bentornato... Se eh, tutte le sere so che mi fa bene bere una bella tisana prima di dormire, ci sono tanti piccoli accorgimenti che mi permettono di muovere energia nelle piccole e nelle grandi cose senza doverla per forza controllare perché non la posso controllare, posso controllare solo il mio intento e senza dover temere di perdermi in questi movimenti. Che poi l'esito sia buono o cattivo, questo non è garantito da nulla, che ci faccia piacere oppure no, però se teniamo conto dell'energia della struttura, allora qualsiasi esito avrà il nostro intento, che vada proprio come ce l'eravamo prefissi, che vada un po' peggio, che vada estremamente meglio, non rischio di perdermi.